vada tutto bene. Incarcerano le loro vesti e i loro profumi. Dagli un gabinetto e si attenderanno a Gransing. Salute, Aloy. Sono noto come Marad Onesto. Prego, seguimi. Servi per un'importante consultazione. Che cosa intendi? Dov'è Erend? È dentro, con il Re Sole. Dove andremo noi senza indugiare? Meno male. Ho qualcosa di urgente da riferire al Re. Avrai la tua occasione. Seguimi, prego. Tutta questa gente è qui per vedere il Re Sole? Sì, sono tutti venuti a chiedergli un favore. Poco piacevole, ma è politica. Il re solo è desideroso di incontrarti. La domatrice di macchine con un curioso occhio per il dettaglio. Intrigante. Non sono qui per intrigare te. Troppo tardi. Quando gli ricevono un trattamento speciale... Quale interesse è la sul di stranieri del selvaggio? Io sono di ore, questa quest'anora arriva e salta la fila. Ignorali. I nobili sono come bambini che piangono se non ricevono una seconda porzione di dolce. Com'è il Re Sole? La cosa più importante è che non è come suo padre. Credo che lo riterrai un uomo ragionevole. Aloy Deinora. Con lei che vede l'invisibile. Benvenuta. Mi hai reso un servizio lodevole. Erend, dille cosa sai. Ho controllato la tomba di Ersa. Avevi ragione, Amory. Il corpo non ha la cicatrice sotto il ginocchio destro. L'ho fatta io Ersa, da bambini con una spada giocattolo. Se il corpo non è di Ersa, dobbiamo supporre che sia ancora viva. E non intendo abbandonarla. Sappiamo solo che è stata rapita. Non da chi. A questo penso io. Ersa ha un nemico fra gli Oseram. Un condottiero di nome Derval. Impossibile. Tutti i clan della conquista gli danno la caccia fin dalla liberazione. Dovrebbe essere morto a questo... Nessun altro Oseram ha un motivo e l'ingenuità di attirare Ersa in trappola. Sono sicuro che lo troverete nascosto vicino al confine. Ho già inviato un agente a indagare. È in attesa di nostri ordini al mercato di rupestria. Inviando truppe al confine, provocherei gli Oseram, ma potrei mandare le avanguardie e magari una Nora eccezionalmente capace. Erend Marad, devo parlare da solo con lei. Detesto approfittarne dopo quello che hai fatto, ma questa faccenda è molto importante per me. Sembra che tu tenga molto a Ersa. Senza le sue avanguardie Oseram non sarei mai riuscito a liberare Meridiana e porre fine al brutale regno di mio padre. Da allora non è stato semplice mantenere la pace fra le tribù. Ma Ersa sa come far ragionare la sua gente. Per questo mi serve di nuovo al mio fianco. E subito. Chi è Derval, di preciso? Per capire Derval, devi prima capire mio padre. Si credeva davvero un dio del sole. La sua mente era deviata. Credeva che i sacrifici di sangue risolvessero… beh, tutto. Per questo ha assalito le altre tribù, specialmente gli Oseram. Ma Derval ha risposto, ha creato armi potenti e guidato la sua gente. Mio padre ha ricambiato con la più spietata crudeltà. Ha catturato sua moglie e sua figlia. Le ha sacrificate nel cerchio del sole. Gli assassini dei Nora. Ho scoperto che sono una fazione dei Cargia delle Ombre, chiamata Eclissi. Stanno riesumando armi antiche. Macchine che corrompono e controllano altre macchine. Vogliono usarle per colpire Meridiana. Ho visto la loro base, a ovest di qui, nelle montagne. Quando attaccheranno, arriveranno da quella direzione. Ma il punto è che non vogliono realmente la città. È difficile da spiegare. Ma il vero bersaglio è la guglia. Se la conquistassero, risveglierebbero altre macchine antiche dalla terra. Più di quante possiamo fermarne. Quello che dici conferma i rapporti di Marad, una cellula dei Cargia delle Ombre, macchine corrotte a piede libero. Quando attaccheranno, lo sai? Non ne sono sicura. Ordinerò il rafforzamento delle fortificazioni a ovest della città. Quanto alla Guglia, cercherò di difenderla. Ma non a discapito di Meridiana. Ma da un momento all'altro succederà. Cercheremo di essere pronti. Ma nel frattempo, Ersa resta la mia priorità. Ti prego, devo trovarla. Vorrei chiederti qualcosa sul dominio e sulla sua politica. Con piacere. Ti definiscono un Dio del Sole che ha ucciso suo padre per unire le tribù in armonia. Quanto c'è di vero? Dicono che puoi vedere l'invisibile, colpire una freccia a 50 passi e domare le macchine a prima vista. Quanto di questo è vero? Abbastanza, direi. Beh, mi piacerebbe unire le tribù in armonia, ma hai visto di quanti sudditi devo occuparmi prima? Forse più avanti. Però che palazzo è il tuo... Da qui le persone in fondo alla Messa sono minuscole. Non ti piace? Beh, ti confesso una cosa. Neanche a me. Ma serve pazienza. Non basta un'alba a cambiare le cose. Ma possono cambiare, se la gente vive nei palazzi? Forse. Prima o poi. La gente come te mi aiuta a sperarlo. La tua politica sembra essere davvero complicata. Gli Oseram sono amici, ma anche nemici. Non avrei mai liberato Meridiana senza l'aiuto di Ersa e delle sue lame fiere Ozeram. Molti di loro vivono qui. Ma gli aldermanni dei clan Oseram della conquista sono invidiosi del suo successo. E così molti nobili Karja. È una situazione instabile, specialmente dopo che mio padre ha tormentato gli Ozeram per anni. Ersa mantiene la pace promettendo un futuro di benefici reciproci. Ma alcuni, come Derval, non demordono mai. Cosa puoi dirmi dei Cargia delle Ombre? Cosa hanno a che fare con Elsa? Sono tutto ciò che resta del regime di mio padre, che resiste nella fortezza di tramonto a Ovest. Come a lui, a loro importa solo il dominio e cercano di attingere al potere del sole, versando sangue in suo nome. Ersa mi ha aiutato a sottrargli la città, rendendoli capri espiatori. Derval lo sapeva, ovviamente, e così ha agito. Devo andare ora. Lo so. Beh, dicono che non sia da re supplicare. Ma ti prego, trova Ersa per me. Chi lo dice? Marad, per esempio. Non esitare a parlare con lui o Erend, se hai altre domande. Ho dovuto fare il turno di mio fratello. Sicuro come It's a little bit of up. presaputo che i Nora sarebbero C'è da lasciar comandare alle donne. Lavoro tutto il giorno mentre i nobili si pavoneggiano con le loro vesti. Come potevamo porci a Giran quando diceva che il sole esigeva sangue? Non paghiamo ancora il prezzo. Questo l'ho già visto quattro volte. Una piantina utile. Posso usarla. Guardate smeriglio! Una reliquia di qualche tipo. Probabilmente è Banuk. deve essere rupestria l'uomo di Marad dovrebbe essere al mercato non capisco una cosa su Meridiana ci sono decorazioni dappertutto Proprio imbarazzante Dov'è l'uomo di Maradha? Ne ha avuto di tempo per indagare. Dobbiamo cercarlo. Direi. oppure i Karja camminano piano? Non hanno posti dove andare? Mi mancano molte cose. La vita nella conquista non era facile, almeno non mi annoiavo così. Non ho tempo di chiacchierare, ho conti da pagare. Qualcuno se n'è andato da poco, ed era di fretta. Deve essere l'uomo di Marad. Quelli di Derval l'avranno beccato. Forse perché ha scoperto qualcosa. Guarda. Sembra che abbia disegnato una mappa col sangue. Vero. Quel tipo di mappe che sai che è meglio seguire. Quella sarà rupestria. Ha segnato un punto a nord. Forse Derval si trova lì. I miei uomini aspettano fuori dalla città. Li raduno e ci vediamo lì. Non si è mai troppo preparati. Meglio non farsi notare per ora. Sembra siano state incatenate. Derval è un fabbro. Probabilmente le usa per gli esperimenti, o per sfruttarne dei pezzi. Potrai usarle per creare confusione. Vado per prima. Aspettate l'inizio dello scontro. Va bene, ti copriamo le spalle. Di Intrusi! Squintagliate le macchine! Sparate alle catene! Cheer sure. right. right. right. Erosa deve essere qui. Dobbiamo passare! Probabilmente usano questi per ripararsi dall'orribile fragore. Derval voleva distruggermi. Povero illuso. Avrei dovuto essere con te. Perché non mi hai cercato? So di essere un inutile ubriacone, ma... No, idiota. Ho ricevuto un messaggio da Derval. Voleva parlarmi. Non ti ho cercato perché... Sapevo che era una trappola. Non volevo esporti. Non sapevo fosse ben architettata. Pensavo di eliminarlo. Ora, ascolta. Derval ha in mente qualcosa di grosso a Meridiana. Dice che costringerà Vada a guardare il fumo coprire il loro prezioso sole. Il re ha bisogno di te. Ora basta giocare. Dovrai crescere e in fretta. Lo farò, promesso. Ti conviene come, fratellino? Essa... No, no, ti prego. No. Non ti deluderò. Promesso. Erend. Mi dispiace. Dobbiamo trovare Derval. Ma Meridiana è troppo grande. Io... guarderò fra le sue cose. Ci aiuteranno a trovarlo. Solo notte sulle sue creazioni e una lettera nascosta fra le pagine. Molto cosa ha imparato Derval dai suoi marchi ingegni. Mi interessa davvero. Che strano dispositivo. Ha una bella fattura. Cosa succede se lo aziono? Sembra che ora funzioni. Ecco. Adesso dite qualcosa, Rondinelle. Non so, che cosa vuoi che dica? Quello che vuoi. Voglio solo sentire le vostre voci e conservarle. Io canto, papà. La la la la la. <ride> risata. Meglio delle parole e adesso potrò ascoltarle ogni volta che vorrò. Abbiamo finito allora? Fila a letto tu. Buonanotte mamma, buonanotte papà. È andata. Che cosa faremo? Gli assalti sono sempre più vicini a prima fonte. Quanto ancora potremo nasconderci come... Questa macchina è stata distrutta con precisione. Credo di aver trovato qualcosa di utile. Ora torniamo al palazzo. Vai. Non ci metterò molto, ma ho bisogno di restare con mia sorella.